Incendio questa mattina qui al Vomero, via Mancini, in un appartamento al piano terra di un antico condominio. Ha perso la vita una donna di 95 anni sul posto, i vigili del fuoco, gli uomini delle forze dell'ordine carabinieri del comando volmero agli ordini del tenente Iocolo sono in attesa in questo momento degli uomini della scientifica perfetto quindi signora molto arrabbiata, non si capisce il motivo noi stiamo cercando solo di fare informazione non... per cui eh, il diritto di cronaca più che, più che consentito Eh, dalle prime notizie trapelate sembra che sia un incendio assolutamente non doloso, una causa accidentale. Madonna.